Ciao amici Mr. Gadget, benvenuti, questo è uno spazio dedicato ad un confronto che trovo molto interessante tra due dei migliori acquisti del mercato di questo momento, in una mano Huawei P Smart Plus e dall'altra invece nell'altra Honor Play, quale dei due vale la pena comprare? Vediamolo insieme di cominciare questa recensione devo ringraziare Sasha che mi ha evitato di fare la più grande figuraccia eh, de de della storia eh, perché avevo pubblicato già un'altra versione di questa recensione in cui avevo attivato una funzione senza accorgermene, avevo passato circa mezz'ora della mia recensione eh, concentrandomi sul perché eh, i display eh, di P Smart e di eh, Honor eh, Play fossero così diversi, in realtà su uno dei due avevo attivato la protezione per gli occhi, ma insomma sapete che la grappa utilizzata per un lungo periodo ha delle eh, fortissime controindicazioni questa è una di quelle allora come sono questi due telefoni uno accanto all'altro e soprattutto che cosa cambia tra i due telefoni? Quattro fotocamere in un telefono nel P Smart Plus un processore migliore in Honor Play quale dei due vale la pena comprare? beh cerchiamo di capirlo mettiamo intanto questi due smartphone uno di fronte all'altro per quanto riguarda il loro aspetto allora display da 6,3 pollici assolutamente identico notch identico l'unica variazione che c'è tra questi due smartphone è che Honor eh, ha una sola fotocamera frontale mentre il eh, display, eh, eh, mentre Huawei eh, P Smart Plus ha due fotocamere eh, frontali. Sul retro invece i due telefoni sono praticamente identici, vedete stessa posizione del sensore per le impronte eh, digitali, stessa posizione del eh, sensore doppio eh, fotografico, peraltro stesso sensore 16 più 2 eh, megapixel, ehm, cambiano i materiali ovviamente perché c'è materiale metallico molto gradevole, io trovo che questo colore rosa tra l'altro sia eh, bellissimo e poi eh, invece il vetro sulla parte eh, posteriore di eh, P Smart eh, Plus. Eh, per il resto c'è un'altra variazione da sottolineare, curiosamente eh, P Smart Plus ha nel eh, connettore una soluzione micro USB e non riesco davvero a capire il perché, mentre Honor Play ha adottato, come è normale che sia, il processore, eh, scusatemi, il connettore eh, USB eh, Type-C. Ovviamente da notare un dettaglio importante, porto di nuovo anche la parte eh, inferiore di eh, P-Smart, entrambi i telefoni eh, mantengono un dettaglio importante, ovvero il connettore eh, della eh, fotocamera. No, facile vedere come siano eh, veramente due Prodotti gemelli con pochissime novità. Ma nell'uso di tutti i giorni c'è una differenza tra l'utilizzo di un processore che è il Kirin 710, che c'è all'interno eh, di Huawei P Smart Plus o il Kirin 970, che invece è dentro Honor Play. Beh, diciamo che, insomma, la dotazione generale è tutto sommato identica: no? 64GB di memoria, 4GB di RAM, un'espansione micro SD eh, disponibile. Però, insomma, qualche differenza c'è. Allora, intanto eh, spingiamo, praticamente, spingiamo tutto. Vi faccio notare che ho messo al massimo della luminosità entrambi eh, i display e poi cercherò anche di farvi capire il perché. Perché se io metto a metà della luminosità, luminosità i due eh, display e vado a vedere il Corriere della Sera, eh, vedete che mh, per qualche misteriosa ragione è vero che non c'è più quell'effetto giallognolo che avevo riscontrato con la precedente recensione, però a livello di taratura eh, i due eh, telefoni essenzialmente hanno una leggibilità eh, che è eh, leggermente eh, diversa. Vi faccio vedere anche un altro eh, elemento importante, andiamo a vedere eh, come eh, sono tarati poi questi eh, display e quindi che tipo eh, essenzialmente di qualità e di colore eh, mostrino, aspettate che ho sbagliato, eccolo qua, vedete eh, tutto sommato eh, i due telefoni si sì, equivalgono ma è un po' più luminoso, un po' più brillante il display di Huawei eh, P Smart Plus, probabilmente è solo una questione eh, di decisione proprio delle aziende nel eh, tarare eh, i due eh, display, però insomma tutto sommato il loro funzionamento si equivale. Ecco, a livello di velocità invece di accesso alle applicazioni vi faccio notare eh, una cosa, guardate se io apro l'applicazione della fotocamera eh, vedete come essenzialmente la disponibilità del software sia identico, ci eh, riprovo così eh, ve lo mostro. Guardate, apro, vedete leggermente, leggermente eh, più veloce il Kirin 970, però non possiamo eh, parlare di eh, novità o di differenze che siano eh, significative. Vedete anche in eh, questo caso. Eh, rifacciamo ancora un secondo per vedere, ad esempio, l'apertura del eh, browser: abbiamo eliminato eh, tutte le due applicazioni. Vediamo, ecco, apriamo le due applicazioni. Vedete che tutto sommato eh, sono eh, i contenuti disponibili in un tempo che può essere considerato quasi eh, identico e eh, nell'utilizzo poi di tutti i momenti, beh, insomma, diciamo che veramente eh, non ci sono grandissime differenze, mm, certo Kini 970 è più potente, Kini 970 tutto sommato dovrebbe avere un'ottima eh, gestione anche dei consumi, però bisogna dire che anche il 710 ha il supporto tanto per la eh, realtà aumentata quanto per l'intelligenza artificiale, quindi un processore sulla carta, meno potente ma una differenza che non è proprio eh, così eh, visibile e eh, questa differenza che vede Honor Play in vantaggio con il processore viene poi compensata invece a livello di fotocamera a proposito di fotocamera eh, i software sono assolutamente identici um, vi faccio eh, vedere ecco il dettaglio qui c'è la eh, modalità ritratto sto guardando la fotocamera guardiamo la fotocamera eh, invece eh, selfie vedete c'è la modalità ritratto per eh, quanto riguarda il eh, modello Huawei P Smart Plus vi faccio vedere la modalità invece vedete eh, che eh, consegna il eh, L'honor play, anche in questo caso c'è la modalità ritratto, ma in questo caso l'effetto viene generato eh, dal software, quindi dalla potenza del eh, processore. Avete tra l'altro, proprio per la disponibilità di un processore così potente, anche la presenza eh, delle lenti eh, di realtà aumentata anche sulla eh, fotocamera eh, anteriore. Ma per quanto riguarda gli scatti, beh, allora, diciamo che sul sensore principale i due sensori sono praticamente identici, eh, parliamo infatti di eh, due sensori, sono 16 più 2 megapixel entrambi eh, i telefoni hanno questa dotazione di eh, fotocamera e il funzionamento bisogna dire che eh, è più che buono vi faccio vedere solo uno eh, dei due telefoni eh, vedete lo scatto essenzialmente scatto abbastanza veloce e disponibilità della foto eh, praticamente eh, istantanea eh, qualità eh, delle immagini che io trovo eh, tutto sommato eh, buoni per eh, entrambi un dettaglio sulla fotocamera vale per eh, entrambi i telefoni quando siete in eh, modalità normale vedete questo è il pulsante che eh, inserisce le funzionalità di intelligenza artificiale questo è eh, Huawei vi mostro vedete lo stesso eh, pulsante è presente anche in questa posizione per eh, Honor Play potete in pratica inserire ed inserire gli effetti di intelligenza eh, artificiale foto che secondo me sono eh, di buona eh, qualità mi sono piaciute molto quelle di Honor Play in modalità notturna dovete avere un po' di pazienza tenere eh, la fotocamera un po' ferma ma bisogna dire che eh, la fotocamera funziona molto ma molto bene non credo che serva a sottolineare altri dettagli, ma insomma, vi, so vi dico comunque che entrambi i telefoni hanno GPU Turbo, quindi l'accelerazione del eh, processore che eh, viene data proprio da questa novità eh, software che rende il telefono ancora più performante, soprattutto quando eh, si mette il processore eh, sotto sforzo. Eh, batteria, eh, 3000, più di 3.700 mAh per Honor Play, circa 3.350 insomma poco più di 3.300 per eh, Huawei P Smart Plus, ma tutto sommato devo dire che si equivalgono. Facciamo l'audio. 444 0444, dove si tengono? Siate lì dove si buttano i cocci di terracotta. Di... Ce sì. la facciamo? Eh? Allora, devo dire che l'audio più o meno si equivale. Ehm, però... Ancora una volta, si tratta di una questione di, di tarature, insomma, i bassi sono leggermente più pronunciati, poca cosa, ma sono leggermente più pronunciati eh, su eh, Honor Play. Allora, abbiamo detto fotocamere praticamente mh, quasi equivalenti con l'unica differenza della doppia fotocamera eh, anteriore eh, per il P Smart Plus batteria che vede Honor Play in vantaggio, il processore che vede eh, Honor Play in vantaggio display praticamente identico, audio praticamente identico differenza dei connettori, più moderno diciamo quello di Honor Play, eh, più eh, tradizionale quello di P Smart Plus però nell'uso di tutti i giorni questi due prodotti secondo me si equivalgono Cambiano i materiali vetro per P Smart Plus e invece metallo per eh, Honor Play. Diciamo che tutto sommato potreste quasi tirare i dadi e acquistare uno dei due e difficilmente potreste vedere una reale differenza nell'utilizzo di tutti i giorni. Ma voi quale preferite?